Buonasera, stasera vi presento un'applicazione per registrare che è online, che si chiama onlinevoicerecorder.com Per registrare mi basta cliccare il tasto, il bottone della registrazione e parto con la registrazione questa è una registrazione di prova per vedere se il record funziona vi saluto e vi auguro buona serata interrompo la registrazione a questo punto e ehm, eh, eh, poi posso lavorare sul questo file ad esempio agendo sulle barre eh, laterali, verticali, per eventualmente tagliare la registrazione in modo da poter utilizzare anche dei frammenti di registrazione in uh, diversi uh, contesti. Poi uh, clicco uh, su uh, salva e uh, come vedete mi salva eh, la registrazione sul mio computer in uh, mp3 posso risentire riprodurre il, il, uh, la registrazione per vedere se poi tutto ha funzionato e vi auguro buona e parto con la registrazione questa è una registrazione di prova ecco come vedete è andato a buon fine e quindi ho realizzato in brevissimo tempo, senza registrarmi al sito, un uh, file uh, mp3. Ma questo sito ha moltissime uh, funzionalità. Esempio mi dà la uh, possibilità di fondere degli audio, un fonditore degli audio, quindi aggiungo delle tracce, Adesso ne uh, prendo alcune così a caso. Aggiungi tracce di nuovo. Apri dal mio computer. E poi clicco uh, su uh, fondi e con queste uh, tracce mi elaborerà un uh, file uh, mp3. Quindi aspetto la fine della uh, registrazione per vedere l'effetto, le, per vedere se sono riuscita a fondere appunto le, eh, eh, le, gli, i file mp3 che ho eh, voluto uploadare. Mi, dà, mi dice fatto, mi dà la possibilità di fare il download in Dropbox oppure in Google Drive. Ok. Non faccio nulla di tutto questo, e vi faccio vedere altre eh, funzionalità presenti sul sito. Ad esempio, abbiamo un uh, uh, convertitore audio, ok? Che mi converte i file in mp3. Quindi, non faccio altro che aprire i file eh, da. Google eh, o dal mio computer con ApriFile o da Google Drive oppure da Dropbox oppure attraverso l'URL e a poi convertirli. Eh, ho anche un convertitore video, che qui mi dà la possibilità di convertire i video ApriFile con ApriFile oppure uploadando da Google Drive, Dropbox eh, oppure con da un indirizzo URL in eh, vari formati. Ok? Poi mi dà la possibilità di eh, un video recorder questo, vedete, mi dà la possibilità quindi di registrare delle eh, video lezioni o della, mi dà la possibilità di mandare delle istruzioni al, agli studenti attraverso questa eh, bellissima funzione di registrazione che posso eh, attivare da qui e poi salvare in mp4 Il, quindi oltre al video recorder mi dà la possibilità di tagliare i video questo scegli, eh, scegliendo i file Uh, quindi il file e poi agendo sul, con il ritaglio a video, mi dà poi un'altra uh, funzione importantissima e molto utile che è quella che riguarda i PDF, che non c'entrano con la registrazione, però è una funzionalità che ci può sempre tornare utilissima. Infatti se vado, eh, nella, vado in italiano, e vedete che mi dà la possibilità della, di dividere un file a pdf, di unire più file pdf, di comprimere, di trasformare da pdf a word, da word a pdf, da pdf a excel, da excel a pdf, da pdf a jpeg, da jpeg a pdf, e poi di uh, sbloccare i file di proteggerli, ruotarli, di trasformare un file da PDF, un file da PDF a, eh, da mh, eh, PPT a PDF, e da PNG a PDF, e da PDF a PNG e tanto altro. Quindi questo eh, sito eh, è polifunzionale per tutte le nostre, per molte nostre esigenze, di lavorare sia sui, uh, uh, sulle registrazioni, sui video che sui uh, file PDF. Buona serata.